Hanno rubato le magliette. Chi aveva rubato le magliette? Valeruscan. Ma come ha rubato le magliette? Con le magliette di Digi Alessio. Scusa, ma... Non era ricco Valeruscan. Uh, siamo a Watkins Glen. Cazzo! Non riesco mai a dirla sta cosa. C'è tutto il team a Biverbank. mo li facciamo entrare dentro la... La conversation. Allora ragazzi vi ricordo che la gara è su un'ora, ci stanno un quarto d'ora di qualifiche che inizieranno tra 8 minuti certo. e, e non ci sta l'obbligo di pit stop e soprattutto speriamo che stasera qualcuno del team Biverbanca se porti a casa la vittoria. Nello specifico l'ingegnere è indiziato ma anche il ragioniere se la eh, comanda su sta pista. Allora, noi facciamo qualche giretto intanto, giusto per prendere un po' di confidenza col, con la pista, tanto per far finta che ci interessi il risultato sportivo, che invece devo essere sincero, stasera ragazzi mi interessa proprio perché ho un po' di rodimento di culo e lo vorrei ammortizzare con una bella vittoria. A questo punto voi dovreste dirmi quanto ne ho le palle piene delle GT4 in maniera del tutto spontanea. Quanto le piace girare sui GT4? Aspettate che a questo punto parcheggio Un attimo Allora, mi piace così tanto che oggi abbiamo una nuova Red Bull al gusto anguria Per ricordare la grandezza delle palle che mi hanno fatto queste, queste GT4 Quindi eccola qui, Red Bull anguria che adesso andremo a degustare per la prima volta E che non ho mai assaggiata uh, B per banca non vi, non vi consiglia perché il marketing è stato chiaro. Esatto. Non vi consiglia. Non, vi intima, non vi intima, ma vi ricorda che per i vostri acquisti, potete fare la carta. Potete farvi la carta DOTS, una carta prepagata con l'IBAN. Uh naturale naturale e se uh, ve la fate entro il da, la data che dice il ragioniere perché la data scusate non me la ricordo è gennaio, generico gennaio, ma dovrebbe essere il 20 gennaio avrete una gift card da 20 euro e così ce la siamo regalare dai, dai coglioni <ride> Anzi, addirittura attenzione perché il nostro pubblicitario di fiducia mi manda un messaggio e dice Vuoi comprare una macchina nuova da mettere nel box? Paga la 20 euro in meno con carta Doz <ride> Ormai non di nuovo in quel tunnel delle rime del cazzo che... <ride> Oh ragazzi una cosa importante invece 3d rap che è sponsor della manifestazione <totipo> tutto, cioè, tutto, tutto. sempre questo è il momento mastrota content. mastrota sarebbe fiero di noi tutto, tutto. C ho, c ho pure il capello alla mastrota allora 3d rap ci ricorda che no, non ci intima non ci suggerisce <tipo> ci ricorda che in questo black friday Langasa se andate sul sito la pagate 100 euro di meno se andate al Games Week, andate al stand dei Clash, vi danno uno sconto del 10% che potete cumulare con i euro. E la prossima settimana esce pure un display, non mi ricordo, tutto quanto Comunque, insomma, seguiteli sui social perché esce un sacco di robetta Ma comunque, sti giorni di Black Friday, dal 25 al 27, la pagate una piotta di meno Cioè, ah. mi pare poco, insomma ah, Però, ah, però. Se piove in qualifica è una tragedia perché nessuno di noi ha mai provato... Cosa, cosa, cosa fare potrebbe essere perché sai eh, siamo preparati noi ma sono preparati pure gli altri mentre invece sotto la pioggia nessuno è preparato eh. quindi eh, si va a cazzo di cane no, non so perché lei pensi che se tutti non sono preparati noi ne abbiamo un beneficio <ride> eh, no, tipo, cioè, è più la legge del randomico oh, vabbè salutiamo anche Pippo ragazzi miglior telecronista della storia, così parla bene di noi durante le live Giusto si sì, si sì. No raga, niente poll stasera, non c'è medicina per me qui Cato non si nasconda di rondito avvocato C'è ancora il vocale su whatsapp nel gruppo di noi tre che dice io stasera voglio vincere <ride> Si sì, vabbè voglio vincere ma mica do fa la polle quello che vince C'ho restivo davanti, troppo vicino Mannaggia la miseria c'è un traffico raga, io non potrò mai fare il giro buono in questo giro io primo brutto brutto io pure però a me non proprio benissimo però mamma mia restivo sbrigate restivo sbrigate porca puttana Amici, Ma ecco troppo secondo ah, per i miei gusti eh vabbè restivo ha fatto una brutta fine mi dispiace per lui non l'ho fatta apposta Guardi ah, che tu hai colpito Sì sì l'ho proprio ho speronato manovra americana ma non l'ho fatto apposta raga L'avvocato no, si... è aggressivo già dalla qualifica, è un genio qualità Mi sta raddì delle parolacce, mi chiedo, chiedo scusa restivo, ma... Oraccio, questa la tagliamo dal video perché sono stato veramente pessimo Però non l'ho fatto apposta eh Ma perché questo si gira davanti, Dio canta! Siamo facili proprio C'è proprio... E' proprio nelle mani well, Quella l'ha detto, ho il trucco, ma tu fai voluto Comunque ragazzo è uscito dai box eh? e il povero Restivo stava, arriv <ride> stava arrivando E si è fermato No, mi sono fermato io però penso di avergli inficiato comunque il giro Ma mi sono fermato, di più che fermarmi non potevo fare io <ride> è, così che, è così che comincia la villain story di Restivo <ride> ultimo tentativo uh, su su su su no sto senza benzina sì, raga non di tanto voi ci vedrete credere che sto sotto dei 40 e finisco la benzina resisti resisti faccela faccela grande sesto Eh, raga la siete chiamati la pioggia porca la troia. troia e che cazzo ci ha mai girato qua con la pioggia non ci abbiamo mai girato con la pioggia la settimana vabbè. allenasse, porca puttana, vabbè. 30 secondi, raga, porca mi scappa da un gabinetto, io mi sono scrutato da una piscina. E come faccio un'ora? I veri piloti se la fanno addosso, ma i veri piloti hanno la moglie che poi li caccia di casa. Io devo dire a 3D rap, se fanno stampato... Uh, 3D. Stampa 3D del pappagallo racing. <ride> che secondo cuore, capito? Sono appiccica e va. Vorrei dire, io ho già la pressione a 36 e siamo nel ciclo di... Io pure. Io pure. Io Forse è qualcosa... Abbiamo sminchiato le pressione. <ride> Ah, per avere inizio la quarta tappa del campionato Tremic Italia Watkins Glen Aspettiamo solo il verde che arriva adesso con Accorsi che Sembra aver dato un ottimo strappo Ragionieri, cerco di non centrarla in curva 1 Ma Non ci speri troppo eh. Allora, guarda, io ho frenato un'ora prima, è il dubbio Ok, io pure Sembra che sto ancora vivo ma ha passato l'ingegnere che ha fatto una partenza clamorosa Questa anzi fa in pieno, eh? Eh no, con l'acqua no. Ok. Mamma mia, mamma mia. Aiuto, aiuto, aiuto, aiuto. Lì vicino, con in mezzo Zannoni, che... Si vede accerchiato, mamma mia, bellissima questa immagine! <ride> Avvocata, <Abba>, stia attento! <ride> oh, oh, che famo! E okay. che hai deciso? C'è sta Spezzani che vorrebbe farmi capire che lui vuole passare. Però se mi dà un'altra volta, Spezzani. Attenzione dietro, Regie. Regie, l'ho eh, visto, l'ho visto. E eh, io adesso mi inserisco. Ok, risalutiamo Spezzani. È un po' troppo attento, eh, Regie. Eh, perché avevo TC3 ancora, adesso ho messo due che così accelereremo un po' di più. Ah. Allora, Spezzani eh. sta a fare il gioco dello sportello praticamente è passato, in un modo o nell'altro è passato LEVETE A MESARO <ride> <ride> LEVETE LEVETE Ingegni, non gli ho vorrei dire ma mi sa che con i comandi vocali non funziona Devo ripienare la posizione su Spezzani Ok, siamo usciti forte da qui Ah, okay, ma c'è ah, Zannoni per in Spezzani Lo so, però Zannoni Il KILLER Zannoni, ci pensa lui a ammazzare spezzani così, occhio, ok ciao Zannoni ci vorrebbe un... un carciofamento adesso dei spezzani? eh, quante volte vai così, vai così vai così sta a far perdere tempo spezzani, raga Guarda, uno che secondo me ha azzeccato le pressioni è l'Unex Perché sembra averne molto di più di spezzare in questo momento Io provo a mettere TC1 e vedo come va Voglio morire, mi voglio ammazzare! Traction control 1? Io sto usando TC1 adesso, ma ci provo, tanto non... sto perdendo comunque tantissimo Oh, ma che te frega, sei quarto, ma, ma gestisci, scusa Eh, ma sono quarto, ma state guadagnando, avete guadagnato due secondi in due giri Ho capito, un altro qui se non passiamo, dopo lo quello quello ci pare Ma perché dovete prendere metti a più a rischi? Gestisci e tappa Ci so, vediamo Eh, perché rischi da ammazzate? IL KILLER Non devi mica scappare via Ma no, no, ah, argo! Largo, largo. E eh, calma, ho visto il ragioniere uccidersi in diretta. Ma t'avevo detto gestisci, ragioniere. Eh, lo gestisci? Mette... <ride> Insomma. Se mette il TCA1. Car on the right Ci ho voluto provare. Spezzava, far bravo adesso, eh. Far bravo, spezzava perché, ti giuro, che scendo dalla macchina e te ne ha. Right. Allora, volante, storto. Bravissimo, ammazza, ha fatto una manovra camorosa a spezzani, ragazzi. <ride> Oh, un attimo, andiamo su Lunadix, andiamo su Lunadix che è... a ruota, ruota, ruota, ruota con Spezzani è uscito molto bene dalla curva 1 Lunedix avrà di stare nella oh mio Dio arrivano affiancati con Spezzani che tira la staccata e si tira la posizione non vuole rischiare Lunadix, giustamente Sì, ma ne ma ha di bene, più Va bene, va certo, bene ne ha di più, Ne dovrebbe approfittare di un altro momento qui è troppo rischioso Io sono nel camera clara di Lunadix Se ti posso garantire, come dicevo poco fa, che si vede che ne ha un po' di più però... Non sta usando. La macchina è bella, proprio piantata a terra, ma non gli permette, per via del motore che non è superiore al Mercedes, di tentare l'affondo. Dicono che sei in gestione, ma chi dice che sono in gestione, raga? Io sto un qui. Eh, Oddio, come so più veloce? Come? In autogestione, tipo come, no, come, come gli istituti, Io esatto, detto, gli istituti tecnici, i licei. Oddio, all'interno sulla salita, raga. Quanto cazzo va Mercedes? Vede su Rettrigno comunque? Eh, sì. Cioè, ma, ma è montata sopra. Gli stavo di fianco e mi ripassa. E adesso eh, lui è disse. vicinissimo. Mamma mia, è non stava andare medio. per il contatto. Adesso avrà l'interno per la chicane e deve solo frenare al solito punto per tenersi di... la posizione. La spezz spezzani ha qualcosina in più sul dritto, gli lascia poco spazio. Vanno affiancati all'interno. Oh, Mamma mia, che difesa oh, di Spezzani, che si è tenuto la posizione all'esterno. Alla chicane, ma, ma, bravissimo. A, a, a, è stato prudente l'unodex X, eh? Ok, 5 e 3. Gli ho rosicchiato qualcosina, eh? Ora passo per forza. Mm. Perché su rettilineo non ce la faccio passare la macchina sua per triplo. Eh, si. Sì. Perdo sempre 3-4 decimi là, quella curva del cazzo! Oddio, oddio, oddio, oddio, scusa! Mi ho dato un bacetto amichevole! Ah! Devo alzare qua! Stavo per sfalmarmi! Ma la può vincere questa? Secondo me, secondo me no! Mannaggia spezzani! Allora, io dico alla chat, dato che mi sono stati così gentili a darmi le informazioni, andate a dire a Mats e a Lunadix di stare nel lato destro sul rettilineo, così raffreddano le gomme. Consiglio da Giovanni Pippo, state a destra al rettilineo per raffreddare le gomme. Oddio, oddio, oddio, ragioniamo! Attenzione right. ai traiettori di Dragone può essere un buon punto di riferimento, vabbè, però mi dovrei avvicinare a Dragone. Eh? Okay. Lei dove mi vede però avvocato nei maxi schermi? E allora che cazzo era qua la McLaren? Era raggiata. Ah sì. allora era raggiata. Che ci fosse? Basta spezzare, non mi hai rotto il cazzo. Qui non si passa. Qui non si passa, ma io passo. Io ando a left. La salita in due raga, la salita in due. La salita in due, cazzo. Io vado a Ho passato in bocco dalla salita. Bravo, ga. Ferrigno. E' rotto il cazzo, è un'ora che sto là dietro. Deve far uscire male Spezzani. Esatto. Qualche qua esce male, qua esce male, ah, qua esce male. Però c'ha tutto il rettilineo per restare davanti Spezzani, perché sul rettilineo... È... Adesso, adesso però all'interno, adesso però all'interno... Deve alzare Spezzani il piede deve Spezzani, mallare. deve alzare il piede Spezzani, che rimane dietro. Bravo. E vediamo se è chiuso il sorpasso alla Shikane, lo vediamo. Stavolta lo vediamo la volta ha uscato tutta la testa. Molto paziente sì. Lunadix, è stato, è stato sì, sì, molto è stato bravo. Ma te l'avevo detto prima che se lo stava studiando. Il Guarnieri è squalificato addirittura, non so perché. Io stavolta non c'entro niente, eh. cioè, le, le, le amicizie molto in alto. Quello uh. che dice i poteri forti dell'avvocato. Io il piede dico. Mamma mia! Non ho alzato il piede, raga, ho fatto un liscio al muro ho visto i video sul guardrail. Devo andare sul bagnato, eh, ci avete ragione, raga. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, momenti ti andare sul bagnato vado dentro al muro Meglio di nuovo, che non è igienico No, no, evitiamo, sul bagnato non nei laghi <ride> Eccomi qui, nuovo di Zecca Come diceva un cantatore, in tutti i luoghi, in tutti i laghi eh Esatto, citiamo il grandissimo Gigi D'Alessio oh! E eh, non era sicuramente Gigi D'Alessio quindi Valerio Scano, ecco, Valerio Scano Eh vabbè, Valerio Scano, Gigi D'Alessio Ma poi, scusi, ma Valerio Scano? No, infatti non so, non so perché mi è venuto in mente, però vabbè, dai che cazzo Non è che sono grande fan di entrambi, eh Ho capito, quello stava con Atatangelo, però, eh Ma non migliora la sua musica, il fatto che stava con Atatangelo, eh Eh, la musica no, però Per resto <ride> avevano rubato le magliette chi aveva rubato le magliette? valerio ma come ha rubato le magliette? Rubato le magliette di gigi d'alessio ma... non era ricco valerio come ha rubato le magliette? Sì, ma è tipo per, per vendetta sa magari ha, fatto... ha venduto più dischi quindi aspetta, <ride> <Sei> <ride> giusto ci sta, eh. no raga ma è impossibile no, che ripio dragone no. Marogna detto l'ingegnere che sei una brava persona E lo confermo, lo confermo On the right. on the right. Lo confermo pure io, bravo Marogna Sudato più in questa gara che quando facevo tanti anni fa calcetto E giocavo un porta <ride> <ride> Qui mi dicono che ho recuperato 3 secondi in 3 minuti su Dragone Oh vedo in effetti eh a questo punto qui ci vorrebbe il potere dell'ingegnere. Il killer. Eh, e' un no. bandiera già il dragone, bandiera gialla, il dragone, bandiera già il dragone che è andato a muro. E' dietro c'è l'Uladix, e' dietro c'è l'Uladix che può tentare l'attacco per la terza posizione e va uh, dentro. Portellatina, portellatina la la e si prende la posizione. Attenzione c'è una macchina a muro. Purtroppo non ha corso. Oh, dragone! Dragone al muro, attenzione! Dragone al muro! Attenzione! Oh, la dal cibali! Attenzione! L'ho passato pure con una sportellatina, eh! Vabbè. L'ultimo giro manca avvocato. Okay. Sì, però non la chiappo. Ultimo giro? Sì. Grande eh vabbè, anche questa andata, anche questa l'ha fatta, a al cuo! Adesso che hai vinto il campionato, devo andare a Fanculo. Con un secondo, no, uh fantastico, fantastico Frascuorno che si starà mangiando le mani, qualche rurino di lì, qualche rurino di là. Vinto, e alla fine vinto, poteva vincerla. <ride> cioè, ce ne va a vincere una, li mortacci tu. Eh vabbè. Grande ingegnere Si podio, odio. Sono odio per, per l'avvocato, altro che grande ingegnere, io ormai sono abbonato a sta cazzo. Ormai è volato il podio. Arriva Terzo, arriva, arriva sul traguardo. Sempre il team per banca. Diego Dix. bravissimo anche lui. Che gara fantastica per il team per banca. Allora, ragazzi, io saluto tutti tanto. Chiudo la live, vi voglio bene. Vediamo la prossima settimana.